E bella a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video, oggi siamo nel continuo della mia vanilla e appunto oggi cercheremo di mh, cominciarla e trovare un posto bello dove poter creare una casa Direi che per adesso andiamo in giro a prendere qualche albero e cerchiamo una zona intelligente, siamo anche in compagnia di Taperangurio e niente raga, adesso andiamo appunto a cercare un, un luogo adatto per la nostra prima casa Che magari costruiremo nel secondo episodio Adesso direi raga tanto di prendere questi alberi, ho visto che siamo in una bella pianura, prendiamo qualche albero e poi magari di notte cerchiamo di farci un rifugio sottoterra, tanto che lo prendiamo. Ehm, per ora ho bisogno magari di un'ascia di legno se me la presti per favore. Non ce l'hai? Va bene. No, in realtà no. Sì? Ce l'hai? Ah, è la crafting. E cominciamo a scavare verso il basso. Ah, ho trovato subito il... Le... Cosa? Vabbè, cominciamo a prendere questo carbone. Prendiamo il carbone! Appena ho un po' di cobblestone, mi faccio un piccone di pietra. Ok, e ora possiamo andare a scavare verso il basso. Qua c'è altro carbone. Mm. Poi ragazzi nei commenti ditemi anche secondo voi nel prossimo episodio che cosa dovrei portarvi appunto sul canale Perché, non... perché a parte magari costruire una casa non ho tante idee Direi che questo episodio come inizio lo dedichiamo al mining E mm, più che quello nient'altro direi Un po' di mining all'inizio, magari troviamo un po' di ferro o una caverna ho trovato, ecco da un punto, lo stavo dicendo, abbiamo trovato già subito del ferro, non è tanto, ma giusto quei 3-4 pezzettini possono fare la differenza se trovati proprio all'inizio, forse sono addirittura 6-7, molto molto buono, 7 pezzi di ferro, ok, e sempre andando verso il basso, continuiamo, passi, sono i tuoi immagino. Ok, altro carbone, bene. trovato altro carbone, altre torce significa. E possiamo anche cuocere il cibo. E adesso eh, cerchiamo di andare... E, e continuiamo a scavare verso il basso. Altro ferro, bene. Lo troviamo, lo troviamo. Casomai facciamo un pillarone. Sono già... Wow, guarda quanto ferro. Tantissimo ce n'è subito. La pianura secondo me è uno dei biomi migliori. In cui scavare fin dall'inizio, poi ovviamente la taglia per tanto oro e tanti smeraldi, però per adesso l'oro e gli smeraldi non è che ci servono più di tanto. Ho anche trovato altro carbone. Ecco bene, adesso che ho trovato questo meraviglioso canyon con anche dell'oro, ferro, lapislazuli, direi che vado qui sotto e poi successivamente a, a vedere un po' che cosa ci offre oh mio dio raga è enorme e c'è anche una mineshaft ottimo ottimo ottimo ottimo direi di dare priorità al ferro che è il materiale essenziale per l'inizio dei nostri scavi ehm, non, non mi pare comunque di vedere altri materiali precisi a parte sì vabbè l'oro però più che quello, appunto, nulla. Qua, questo ferro, spero che non rimanga incastrato. Grande! Direi che abbiamo trovato un botto di ferro per essere la prima sessione di mining. E qua c'è anche del carbone. E qua la mineshaft continua da un'altra parte. Si trova una cassa dillo eh. Altro. Non vedo, parte dell'oro là in fondo, ma qua mi sa che ci torneremo più avanti. Per ora direi che ci prendiamo solo il ferro. Ehm, non vedo nulla di strano comunque. Cioè, spero che non sia un mondo maledetto, ecco. Oro. Qua finisce, altro oro. Tu da che parte sei andato? Non vedo diamanti comunque. Che livello siamo? Oro. Ah, ecco perché non ne troviamo. Siamo al livello 22. Ok. Ehm, continuiamo a prendere il ferro, raga. Direi che appena abbiamo finito di esplorare un pochino questa mineshaft, poi ci torniamo nel prossimo episodio dopo che abbiamo fatto... Dopo che ci siamo organizzati un po' meglio gli inventari. Quindi direi che... La esploriamo ancora qualche minutino e poi torniamo in superficie. Questa vena di ferro è veramente gigante. Non ne ho mai trovata una così grande. Sono già quasi una stack. Superata la stack di ferro. Tu quanto ne hai? Ecco diamanti raga subito. Tape li ha trovati. Non so da che parte sia andato. Un po' di carbone ma... Qua sopra si continua. Uh c'è uno spawner. Vediamo un po'. Oddio una parete di lava gigante. Devo stare attento qui a come cammino. Non è che giù di qua magari trovo anche dei diamanti anch'io? Per caso? Ah no, qua ci sono già passato. Qua ci sono, sì, qua ci sono già passato. Ho un ottimo senso dell'orientamento proprio, mi pare di capire. Di qui mi pare anche. Là in fondo non vedo nulla. Qui probabilmente ci sono già passato. Qui c'è del legno. Ma ah, qua anche ci sono già passato. Qui Direi forse sì o forse no, non lo so. Raga, io mi, so, so, mi sono già perso. Lì di sicuro sì, su di qui, qua c'è la lava, qua ci sei già passato tu credo, non vedo nulla, non vedo nulla di prezioso, parte del carbone, qua dove si intersecano i binari, qua è grotta normale. Oro, lapis. Ehm di qui cosa vediamo? Di qui non vedo nulla. Di qua continua, ma mi sa so che sale. Sì, di qui finisce. Quindi tornando di qua. Invece, dov'è che si va di qui? Qua sta fa. Oddio, non stava generando il mondo. Okay. Allora raga la nostra spedizione mini... Adesso vado a prendere i diamanti A vedere i diamanti con tape e poi torniamo in superficie E facciamo il resoconto di ciò che abbiamo trovato E quindi ragazzi direi che per questo video è tutto Quello che ho trovato ve lo faccio vedere Qui nell'inventario Non abbiamo incontrato nessun mostro